Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire da lunedì 27 febbraio a lunedì 6 marzo 2023. Eh, suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ok, quindi durante la preghiera, ora faremo una preghiera di protezione con l'Arcangelo, Michele, eh, vi chiedo di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Okay. Eh, utilizzeremo le carte di Maria, le carte delle fatte, le carte dell'arcangelo Michele. Iniziamo con la preghiera.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 e tutti gli esseri di luce di amore puro in, che in comunione di intenti con l'arcangelo Michele stanno partecipando in questa lettura angelica vi chiedo di liberarci dall'ego dalla paura vi chiedo di elevare la nostra energia vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato di radicare la nostra energia e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa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 la carta è caduta Gesù ok gruppo B pregare gruppo C fede ora vediamo un attimino le carte delle fatte, cosa ci vogliono dire? Gruppo A, manifestazione. Gruppo B, moderazione. Interessante. Gruppo C, celebrazione. Interessante. Tutte frasi che finiscono con... Ione, azione. <ride> Moderazione, manifestazione, celebrazione. Curioso. Ok, vediamo un po'. Le carte dell'Arcangelo Michele. Gruppo A. Abbiamo, perdona te stesso, non hai fatto niente di male. Bene. Ok. Gruppo B. Innocenza. Interessante. Gruppo C. Abbiamo credi e fidati. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Eh, gruppo A, Gesù. Allora, la figura di Gesù è una figura che è molto vicina a te. Eh, Gesù ti sta parlando, Gesù ti sta guidando, Gesù ti sta dicendo eh, che eh, meriti di ricevere, che meriti di eh, desiderare e di... Um, di chiedere ok chiedere a Gesù, agli angeli, all'arcangelo Michele, di aiutarti in questa situazione lavorativa, nelle relazioni, nel raggiungere i tuoi obiettivi, eh, diciamo, di, per manifestare l'abbondanza. Hai bisogno di credere che Gesù vuole il tuo bene, vuole la tua abbondanza. Eh, assolutamente non devi credere che Gesù eh, vuole limitarti in qualche modo. Eh, ci sono dei voti di povertà. E dei voti di limitazione all'abbondanza che devi sciogliere, dicono gli angeli. Eh, per fare questo devi pregare Gesù l'Arcangelo Michele e lavorare sullo scioglimento dei voti okay? dei voti che ti stanno impedendo di raggiungere questi tuoi sogni il perdono è alla base il perdono è anche fondamentale per lo scioglimento dei conflitti per lo scioglimento di tutto ciò che eh, ti sta creando risentimento ansia, rabbia, paura perdona te stesso, perdona te stesso non hai fatto niente di male perdona il mondo esterno eh, perché è un riflesso del tuo interno e guarendo te stesso guarendo eh, riallineando la tua energia e aprendoti così all'abbondanza riuscirai a manifestare assolutamente con l'aiuto anche di Gesù e degli angeli tutto ciò che stai chiedendo nelle tue preghiere quindi ci vuole perdono scioglimento dei voti eh, preghiera e manifestazione va bene quindi devi essere molto chiaro su quello che speri di manifestare, ok? Ora scrivi in un foglio di carta, scrivi in un foglio di carta eh, quello che desideri. Questo è il primo step nella direzione giusta, va bene? Ok, ora passiamo al gruppo B, abbiamo preghiera, pregare, pregare in questa situazione, pregare di più, entrare in connessione con la tua anima, con i tuoi angeli, con Gesù, con Maria, con l'Arcangelo Michele, eh, eh, hai bisogno proprio di, di fare una chiacchierata con loro come che fossero i tuoi migliori amici, apri il tuo cuore, chiedi esattamente dal profondo del tuo cuore cosa desideri, cosa vuoi raggiungere, di che cosa hai bisogno veramente, va bene? Ok, dal punto di vista dell'alimentazione, qua c'è un invito alla moderazione, eh, magari stai soffrendo un po' di fame nervosa, magari stai mangiando dei cibi con degli additivi, Sta stiamo attenti anche a quello che mangiamo, eh, abbiamo visto che in Europa adesso c'è stata anche l'introduzione, voglio dire, degli insetti, eh, non è molto... Mm, non è molto uh allineato all'amore tutto questo quindi stai attenta cerca di privilegiare dei cibi eh, biologici dei cibi vegetali eh, cerca di nutrirti con amore di cibi della terra cibi che la madre terra ci ha donato va bene ok e abbi dei pensieri positivi nella direzione dei tuoi obiettivi diciamo che per poter manifestare i tuoi sogni per poter manifestare i tuoi desideri è importante avere pensieri positivi, è importante elevare le tue vibrazioni e frequenze anche con un'alimentazione sana eh, ed è importante che anche tu perdoni te stesso, perdoni te stessa nel senso che anima infinita, sei un'anima pura. C'è molta innocenza nella tua anima, c'è molta purezza, non buttarti eh, nel cibo, non, eh, non, cioè nutri il tuo corpo con consapevolezza, va bene? Amati di più, fai le affermazioni positive, guardati allo specchio, manda amore alle tue cellule, manda amore a questa situazione. Questa carta potrebbe anche voler dire che la persona per la quale hai posto la domanda assolutamente una persona inutile innocente, una persona pura, una persona allineata all'amore. Bene, eh, la lettura del gruppo B l'abbiamo appena conclusa, abbiamo il gruppo C, c'è bisogno di fede, di fede in Gesù, in Maria negli angeli ok negli esseri di luce che ti stanno accompagnando in questo momento in questo mondo così caotico in questo mondo dove il mondo il periodo diciamo è un'epoca di informazione la troppa informazione alle volte ti distoglie da quello che sono quelli che sono i tuoi principi del tuo sacro cuore eh, ricordati che mh, non vuol dire che una persona che è influente ha più conoscenza mh, della verità, la verità puoi trovarla anche nell'ultimo arrivato: dalla persona più umile in assoluto, tu puoi as attraverso la, la sua voce, attraverso la su il suo messaggio, puoi trovare messaggi di grandi verità. Quindi impara a riconoscere la verità, impara a riconoscere il discernimento, dicono gli angeli. Va bene? Assolutamente eh, ci sarà la conclusione di una. Situazione e ci sarà un esito favorevole e ci sarà celebrazione. Va bene? Quindi celebra insieme ai tuoi angeli i tuoi successi. Ok, vai e divertiti un po', svagati vai nella natura, fare delle passeggiate, vai a ballare, metti della musica in casa, canta, balla, goditi eh, la vita e sii grato per quello che hai. Ok. Poi eh, questa carta dice anche di credere e di fidarti, quindi credi in te stesso, credi in te stessa, eh, tutto andrà nella direzione giusta, eh, assolutamente ci sarà un esito positivo nella manifestazione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, andrà tutto bene, eh, ci saranno veramente lune nuove, eh, quindi veramente una grande energia di manifestazione per te, approfitta di questa energia così potente di questa settimana eh, allinea le tue intenzioni redazioni nella direzione dei tuoi sogni e tutto andrà bene per il verso giusto. Bene anime meravigliose io ho finito la lettura per questa settimana volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la lettura con le carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele eh, mi occupo di facilitare il logo ceiling una modalità molto potente che si avvale del potere della parola per sciogliere i blocchi le paure sistemi di credenze consci subconsci ed inconsci che vi stanno impedendo di manifestare i vostri sogni ed obiettivi ed aiutarvi anche a riprogrammare la vostra mente per avere un mindset in allineamento con i vostri goal. Ok? Eh, naturalmente sia spirituali che personali. Eh, in più volevo ricordarvi che mi occupo anche di eh, facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone, in, di persona se siete ad Alghero, a distanza se siete dall'altra parte d'Italia o dall'altra parte del mondo. facilito anche la connessione al sé superiore ma per fare questo è importante la presenza quindi dovete venire da me ad Alghero va bene è molto potente vi aiuta a riconnettervi con la vostra vera natura di anima infinita volevo anche ricordarvi che il nuovo percorso di coaching per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce da casa eh, sarà la, pro la prossima classe ehm, inizieremo eh, il 31 di marzo venerdì 31 marzo, una classe di massimo 10 partecipanti, se anche tu vuoi imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, imparare logo sealing, imparare a facilitare la guarigione su te stesso, sugli altri, eh, avere una formazione completa al 100%, allora investi in questo percorso di 9 settimane che può veramente migliorare le tue competenze, completare la tua formazione e chissà magari cambiare la tua vita proprio come è cambiata per me. Bene anime meravigliose, io vi saluto, benedizioni infinite, vi auguro una settimana meravigliosa di manifestazione, un bacione a tutti, a presto, ciao!